Non è un problema mio! Potete partire, io sono sceso! Oh. <ride> eh, non lo, Pandawn il che si rispetta ragazzi Questo video inizia in un parcheggio interrato Siamo in quattro oggi Sostituzione raga Oggi per la del giorno Sono qua a sostituire <ride> l'Alboreto Abbiamo scelto Anima perché Chi non si ricorda il video che abbiamo fatto a Milano Dove abbiamo preso il piccione no, Racconta che sono andato bene quel video A Milano il piccione Oggi prendiamo i pesci O focaccia O focaccia Adesso. Consegna del guanto ufficiale Questo è il mio guanto signature eh. Per responsabilità comunque Guanto del toto Bici alboreto De privi da un botta al culo a questo Io invece ragazzi continuerò a indossare il mio guanto preferito Bianco perché bisogna essere freschi come gelatai Ma che roba oh. Benvenuti Siamo a Genova! Benvenuti! Il Sasciozzo. Chiaramente l'ho scelto perché lui è il personaggio da Urban Downing, ma non è originario di Genova, ma di lavagna. Nata no, a Firenze ho abitato 21 anni in Liguria. Io, ragazzi, penso di essere venuto una sola volta nella mia vita a Genova. Ma questo è originale, eh? Yeah. tocca, eh! Ma che roba! Guarda cosa c'è, Sasha? Lì davanti a me. Davanti qua. Revenge, eh. Ferrari centro pieno di Genova Raga, è rotto anche per morire. vedi vedi vai, i genovesi hanno questa So che siamo milanesi ma restano se vado sopra quelle fontane qua vabbè se vado provo io tu sei quello che entrava nell'acqua nell'altro video eh. serio si può veramente andare nell'acqua slalom slalom sasso chi si sacrifica per la patria e ci passa bagniop sopra una vai veloce No. lavato completamente. Uh, uh, cosa ho visto lì? È lui, aspetta, lui, lui adesso ci dice se è a posto. Sì, sì, è scivoloso? No, perfetto. è perfetto. Grazie. Piccola pregherina me stesso Piccola pregherina. Dai, eh. non eh? viene. No, ma dai. Oh, no, dai! No, no. Ma no, unica... la faccio vedere a mio figlio e impazzisce lì! Abbiamo anche accumulato il pubblico! Rena bravo! Vai, vai, vai, vai! Vai, vai, molla, molla! Bravo! Bravo! bravo. Oh. Su su su su via! No. <ride> Siamo partiti da un livello un po' alto! Che via! No, ho detto che era okay. What the fuck, bro? Vado giù di qua! Direzione Carugino a provare una scalinata di quelle top raga. Anche a te ho una domanda. Ma com'è che siamo tipo a 20 metri sull'altezza del livello del mare? Sembra di pedalare da 4 ore. Siamo a fare lo stelvio mi sembra. Attenzione, parte a cannone. Fantani! Ecco perché mi hai detto è una bella scalinata. Minchia che figa. Ehi hey, amico, ma, ma questo. Questo è un sogno. Ehi, eh, questa torni. è roba seria, amico. Eh, Va bene? Figa, bisogna non salire. Siamo... Non c'è lo schiavo? Oh, oh, oh. Alter dreamline. Fine, la facciamo tutta, eh. <ride> sì, sì, saliamo. E qua si vede tutta Genova, praticamente, raga. Cioè, gli urban down che abbiamo fatto fino adesso, ragazzi, non sono nulla in confronto alla scalinata che stiamo per fare. Dobbiamo arrivare giù là in fondo e si parte da qui. Solo scalini. Arriviamo giù, secondo me, eh, che toglie le mani. Oh, mio. La mia ho perso la pompetta raga Quindi si fare in fino a giù là Minchi altissimo sasso Facciamo una flettata Certo Che domande eh, lo so. Io non ero molta bolla come te però Un saluto alle mie caviglie oh. Dove sono i caruggi che scendono proprio un po' più cioè allora, che sono un pochino più ripidi. Eh. Allora, la più, più breve. Adesso sì. riuscite di lì, girate sulla sinistra. L'ultima, no non ci potete, passate di qua perché di là è senso Ok. Quindi passate di qua, girate sulla destra, poi ancora poi destra La, la destra, prima si va a sinistra. Andate andate al Mamma, ma come cazzo fa a ricordarsi tutta sta roba? Appena sentito l'odore di focaccia dovrebbe... Urla! Finalmente focaccia! Volevo un pezzo di focaccia al formaggio! Grazie ragazzi! Sì sì! No, occhio che oggi è un po' incazzato, eh! No, occhio! Eh, oggi occhio se gli parate oggi abbaia! No? Sì, non mangiate la focaccia nei ragazzi È esattamente come andare a rubare È un reato Cazzo, aspetta che devo fare il pieno Fa vedere oh, no no È piena di benzina adesso Hai un accendino che gli do fuoco Hai visto la storia? Guarda cosa cazzo è sudato Ah raga ho fatto una storia 10 minuti Che local vuol venire a farci vedere un po' di scambiate Il tempo si è formato un piccolo raduno qua Oh, oh! Non voglio dire oh, ma mi me l'ha fatto fare la mia prof in salita di corsa <ride> questo Di, di ginnastica Perché? Ginnastica Ma poi bisogna risalire Si può prendere l'ascensore eh, Come c'è l'ascensore? Arriva fino a qua Minchia allora se c'è l'ascensore Ciao no. ah. Oh, oh, oh, oh. oh shit! Sai shotso! Prova a rallentare tanto! Raga, questo è Nazzi, eh! Sì vai! Sai shotso oh, oh, oh. è andato! Sì, cazzo! Va bene, dov'è l'ascensore? Ti immagini con le luci di al buio no. Qui guarda, un po' paura. Senti? 15 a 18, quanto fa? Ma Madonna, ma che ansia, ragazzi! Ah, io vado! Ciao! Vai, due alla volta! Posso schiacciare? Quello sopra, quello lì! Siamo tornati in cima, ragazzi! dove sì, eh, sì, sì Queste sì. sono belle, le altre le portiamo male Perché non si può scendere? È veramente un po' più difficile No, lo facciamo lo stesso okay. Sempre okay. Veterani. <ride> Veterani Eroi di guerra oh. oh. Molla giù, sacciozzo Ah ma qua è il video che ho visto del ragazzo che litiga col tizio della funicolare L'ho registrato che mi ha anche alzato le mani ieri Ah non mi ha alzato le mani, c'ho il video che mi ha alzato le mani Ah saliremo un po' Cos'è che dici? Perché si arrabbiano? Sei incazzata Quanti ci chiede? Uscite ma Ci stiamo No, no, ci state Al massimo quattro piccoli Ma che va il diritto ma, eh, ma infatti non c'è scritto niente la cuore Non capisco perché se Siamo fermi Ma eh, siamo in quattro Complicazioni a fare i semplici sotto. Vabbè, dovrebbe dov dov esserci un po' di pepe ah, il... Ma non capisco l'agitazione Vai, scendi Se no qua non parte più È come il video che ho visto, uguale Mi avete, fa avete fatto vivere la stessa esperienza È lunga? Oh! No, adesso ci riproviamo. Es esatto, adesso tipo come, come se fossi un avvocato ti faccio Ma Le ricordo del sito le Oh, chiamangelo Greco Prego andate eh, Ecco eh Eccala Eccala che prima di sparire devi fare No Devi guardarmi Avevo visto il video del ragazzo qua su YouTube dove litigava, pensavo fosse leggenda, e invece è la verità. Bisogna leggere il regolamento. Voi siete in sei, Due sono laggiù. Allora, io per la buona educazione scendo. Però? Eh, Vedi, ce ne sono sei. Sì, però eh. È già la seconda volta che lo, pe lo perdo Non importa se la prossima ce ne sono 10. Va okay. Bene, ma io come persona valgo come loro, loro. Ok 4. Ma io come persona valgo come loro Perché io devo aspettare due volte Non è un problema mio eh, Ma io le pago le tasse sì, certo, Io e non ti porto in braccio Ma okay. io le pago le tasse Io sto solo aspettando Sando di salire da un'ora qua Potete partire, io sono sceso Partite basta, siamo sì. sì, sì. scesi in due Partite, punto, è finita il discorso Partite, se No, siamo qui due ore Mi autorizzo, partiamo Alleluia, madonna Non fanno salire quattro e rompono i coglioni A volte non fanno salire neanche due Sì, ma 2. devono discutere per forza Cioè, sì, non ha senso la cosa Le può... <ride> comiche uh. La comica, eh. Prima scendi, poi sali, poi scendi, poi sali, poi scendi, poi sali. che qui ci stai interrompendo che Che vuoi fare da grande? Io voglio fare il posto fisso. Pensa se a Milano fosse così. Beh, per la pazienza dimostrata vi posso regalare una barretta al mango. Da dividere in 20. Codice? Bravo! Anima, è rimasto giù a litigare con, ancora col controllore Dentro, dentro, dentro vai, vai, vai, vai A cannone Oh, ma quando arriviamo giù Avremo tutto il Parkinson oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. La schiena, io non ce l'ho più Lui va. va, lui va oh, Sono passi? Si butta dentro ah. oh, shit. Oh, shit. Ah, oh. Mi ha restituito il favore Oggi è guerra, è guerra, basta È guerra, sono dentro Guardate oh, oh, oh. raga Un po' di qua, un po' di là Bella. Raga non potevamo non venire sul mare per chiudere l'urban downhill a Genova Pazzesco rispetto a Bergamo o Milano non c'entra niente Aspetta ma chi è che ha perso un sandale Due centesimi sono fortunato Che culo raga vabbè però tanto non sono genovese Via no, scherzo, Ma che cazzo fa quel Ma che cazzo Ma che cazzo oh, fa quel Ma che cazzo L'hai presi? No. no Bella raga Ciao